Eh, allora io sostituisco il direttore del consorzio <coughs> e porto però quella che è la, la filosofia che ha accompagnato gli interventi ambientali degli ultimi anni del consorzio che porta con sé una rivoluzione culturale non indifferente per un consorzio di bonifica come sanno bene i colleghi che lavorano nei consorzi che sono in sala in questo momento. Eh, per inquadrarvi un po' la situazione da un punto di vista geografico eh, in questa slide vedete in giallo il bacino scolante della laguna di Venezia, quindi tutto il territorio che scola all'interno della laguna e che quindi ne influenza la qualità e in grigio invece il comprensorio di competenza di acque risorgive che come vedete è quasi totalmente all'interno del, del comprensorio che, che scola dentro la laguna. Eh, questo fatto è stato il, il motore di eh, questa rivoluzione culturale interna al Consorzio perché attraverso la Regione Veneto che finanziava il piano di risanamento della laguna di Venezia, che tendeva a ridurre i carichi di nutrienti all'interno della laguna, in particolare di azoto e fosforo, ma non solo, ha individuato il Consorzio come il soggetto che poteva attuare questi interventi di riqualificazione fluviale. E in questo senso il Consorzio ha fatto una scelta di campo fin da subito, decidendo di non affidarsi esclusivamente a competenze esterne, ma di cercare di portare al proprio interno invece queste nuove conoscenze e direi che nel lungo periodo questa scelta ha pagato molto. Vorrei partire a presentarvi i nostri progetti tornando un po' indietro. Questa, come vedete, è una carta eh, redatta tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Una carta austriaca realizzata col coordinamento eh, di un ufficiale austriaco che è Anton von Zack. Noi la troviamo particolarmente interessante perché in questa carta si vede chiaramente che come i corsi d'acqua, non solo i maggiori ma anche i minori, abbiano a loro corredo, mi viene da dire, delle aree più verdi in questo caso, ma che significa prati umidi, boschi, zone allagabili mm. e quindi come i corsi d'acqua in qualche modo non siano solo ridotti come attualmente purtroppo è nel nostro territorio al corso di magra, ma avessero ampie zone allagabili. Dopodiché è una carta che non riguarda solo l'ambiente, c'è cioè insieme possiamo vedere anche la presenza della nostra specie eh, anche se chiaramente da un punto di vista urbano le cose sono cambiate molto eh, però già in questa carta per esempio la parte agricola è molto ampia quindi insomma dà un'idea di come le due cose eh, possano esistere la convivenza in qualche modo dell'uomo con dei fiumi che però abbiano la libertà di muoversi e, e di avere anche un ambiente di valore eh, a questo punto eh, vi faccio vedere alcuni esempi, noi siamo arrivati a, eh, a questa carta in realtà a posteriori, cioè, ci siamo resi conto che molti dei nostri lavori di riqualificazione finivano per ricalcare quella che era la carta di Fonzac, nel senso che molte delle aree che stiamo restituendo ai corsi d'acqua erano già dei corsi d'acqua all'epoca, eh, questo è l'esempio del comune di Noale, che in questo caso è stato particolarmente fortunato, perché ha eh, un'area nord, eh, che vedete evidenziata qui, eh, che è un'area umida di fatto di quasi 40 ettari, che è stata eh, prima espropriata e poi riqualificata. È un, è un SIC, quindi è un sito di importanza comunitaria ed è un sito che serve anche per contenere le piene. Viene usata in media due volte ogni tre anni per salvare il centro urbano di Noale. Quindi è un buon esempio di come si possano andare a braccetto, eh, qualità della natura molto elevata, no? protetta a livello europeo, eh, prevenzione del rischio idraulico, biodiversità, eh, fruizione, quindi molti temi. In basso vedete un, un esempio invece un po' più vicino eh, a quella che la realtà dei consorzi bonifica che parte da questa situazione almeno nel nostro territorio, quindi Canali estremamente semplificati da un punto di vista ambientale, no? con la classica sezione a trapezio. Quello che possiamo fare e quello che si è fatto in questo caso, nel caso del Rio Roviego, è restituire appunto lo spazio verde al corso d'acqua. È chiaro che il corso d'acqua diventa molto più complesso e per un consorzio di bonifica vuol dire acquisire competenze, conoscenze, saperi. Eh, anche un po' di coraggio, mi viene da dire, perché non siamo abituati. È più semplice, è chiaramente più semplice per un consorzio di bonifica gestire il canale che vedete sopra rispetto a sotto, no? eh, però è anche molto più interessante gestire, è una sfida anche tecnica invece a riuscire a gestire un canale più complesso. Vi faccio vedere altri esempi, in questo caso eh, siamo alla confluenza tra il fiume Marzenego e il rio Roviego, questa è un'area di, di 60 ettari, è l'area più grande che abbiamo realizzato in questi anni, come vedete ricalca, lo ripeto involontariamente ma in modo interessante quella che era un'area verde già all'epoca e in questo caso eh, c'è anche una piccola area a nord perché sono vicine, qui non so se si riesce a vedere ma insomma abbiamo riportato l'acqua in questa che era una zona di ex cava e eh, che era diventata semplicemente un bosco anche pioniere quindi non di, grandi, di grande sviluppo per queste, queste sono le superfici, insomma, tanto per darvi, darvi un'idea. Continuando in questi esempi, ci sono esempi anche molto piccoli, cioè nel nostro caso eh, riuscire a fare questi interventi vuol dire intervenire appunto su realtà anche minute, ma in qualche modo eh, dire con soddisfazione, anche in questo senso, non perché siano realtà più piccole, mh, le consideriamo inferiori anche perché la, la grande quantità dei nostri corsi d'acqua hanno queste, queste dimensioni di fatto. Qui lo vedete evidenziato nella carta. Vi faccio un po' una carrellata perché di fatto, come vedremo, eh, i progetti eh, sono vari. Eh, questo è un progetto che presenteremo in termini di monitoraggio eh, anche nel domani perché ha subito un, minuto, un monitoraggio relativo sia alla fauna che alla flora Interessante, questo è chiaramente un esempio, come dire, mi viene da dire, di riqualificazione eh, di resistenza, perché insomma farlo in mezzo a una rotonda non è l'obiettivo principale di chi fa riqualificazione, però è come dire, eh, l'intento del consorzio è vogliamo prenderci anche questi spazi, non solo questi spazi, come purtroppo a volte succede. No? In, ecco, questa è già una carta invece un po' più di insieme, no? in cui abbiamo messo insieme alcuni dei progetti in, in siti dove ci siamo resi conto che andavamo a ricalcare quella che era la carta di Fonzac. Allora, con tutto l'ottimismo del mondo mi sembra difficile riuscire a tornare a Fonzac, eh, però magari qualche passetto alla volta e, e qualche indicazione possiamo trarla, no? ieri si diceva anche di come e se ne accennava anche stamattina gli interventi spesso siano puntuali, da questa, questa carta invita invece a considerare i corsi d'acqua da un punto di vista ambientale in, per tutto il loro corso. Questo è un esempio di, è un lavoro il nostro, un lavoro che è iniziato ormai da una ventina d'anni e, e quindi alcuni lavori cominciano in realtà ad esprimere le loro potenzialità solo adesso, questo è un piccolo canale di, di bonifica, che è stato in qualche modo allargato, la parte che vedete boscata sono parti golenali, quindi sono boschi allagabili, mette insieme questo progetto anche le esigenze del consorzio perché c'è comunque un lato lasciato libero per la manutenzione, e allo stesso tempo all'interno del bosco è la, la, la vegetazione è lasciata... All'evoluzione spontanea, quindi c'è un, un mix tra non abbiamo abbandonato il, il collettore, anzi, continuiamo ad applicarci quelle che sono le competenze tradizionali del consorzio di bonifico, ma allo stesso tempo abbiamo degli spazi molto più naturali rispetto a prima. Questo è un esempio analogo. Siamo nella zona di Scorzè, quindi nell'entroterra del, del Veneziano, e in questo caso sono stati riqualificati quasi 15 km di, di affluenti del, di un fiume Dese che. È uno dei nostri fiumi principali. Per venire ad oggi eh, vi faccio vedere questo esempio perché questa è una foto appunto fatta quest'estate, è un cantiere aperto, qua si vede benissimo la, qual era la dimensione del canale prima e si intuisce dietro l'entità dell'allargamento, nei piccoli passi anche di conoscenza tecnica che abbiamo fatto in questi anni c'è ad esempio in questo caso si vede banalmente il preservare una delle sponde del canale dove c'è la Fragmites quindi la canna palustre che poi andrà a colonizzare il resto del bacino speriamo insieme a molte altre specie insomma. questo è un altro esempio analogo delle stesse aree, giusto per farvi vedere che è un processo in, in divenire eh, che continua su cui noi continuiamo a investire e continuiamo ad acquisire anche conoscenze il fatto di essere qui in realtà è una grandissima occasione di cui ringraziamo il CIS per portare a casa molte conoscenze sul tema. Questa è una slide finale che vi dà un po' l'idea eh, dei progetti realizzati eh, in questi ultimi anni e abbiamo provato a, eh, a contare anche un po' quello che è stato fatto in questi anni sommando tutti gli interventi. Quindi alla fine stiamo raggiungendo, stiamo superando i 160 ettari di aree umide. Eh, nuove, eh, abbiamo più di 60 ettari di boschi igrofili, eh, fasce tampone che si avvicinano ai 20 km e estesa di corsi d'acqua che incomincia ad avvicinarsi ai 50 km. Magari possono sembrare eh, non grandissimi numeri, per noi lo sono, eh, soprattutto perché, è un, come ripeto, è un processo che è, in, è un treno in corsa e cerchiamo di tenerlo di tenere la locomotiva accesa mi viene da dire vi ringrazio Resta, resta abbiamo spazio per due o tre domande se ci sono dal, dal pubblico una là faccio la palletta. Paolo Negri buongiorno, buongiorno. Volevo sapere se le aree erano state comprate o cedute o in quale maniera avete acquisito le aree che avete riqualificato? Sì, assolutamente espropriate. Eh, mi viene da dire, lo dico con, eh, con questa enfasi, non perché abbia mire latifondistiche, eh, ma perché mi sembra che se il, il motto è restituiamo spazio all'acqua, eh, la riqualificazione non possa che passare dal restituire veramente lo, la, lo spazio all'acqua e quindi in questo senso è chiaro che i, questo processo adesso la sto un po' eh, mettendo in forma così ironica però eh, anche in questo campo eh, c'è stata una crescita culturale nel senso che alla fine c'è una sorta di, eh, di, di, di concordato con i proprietari nel senso che si, il progetto in alcuni casi veramente si costruisce insieme cioè ci sono proprietari che per varie ragioni hanno piacere in qualche modo di poter vendere alcuni territori perché non li utilizzano più, altri sono più in difficoltà, è chiaro che si cerca di mediare su questo terreno no? da questo punto di vista e questo aiuta molto anche nel momento in cui poi realizzi l'opera in termini di, eh, come dire, di condivisione degli interventi. No? C'è un'altra domanda, Mi sono mal... ah, è la stessa rispondo di nuovo Bruna Gumiero magari presentatevi così iniziamo a conoscerci aspetta Bruna buongiorno Bruna Gumiero Università di Bologna visto che avete iniziato nel 99 quindi insomma un po' di tempo è passato ehm, volevo sapere la percezione delle persone avete visto che è cambiata vedendo anche gli esempi concreti e questo incomincia a aiutarvi, cioè incominciano a non essere dalla vostra parte o è ancora un processo che ha bisogno di tempi più lunghi? Eh, allora, eh, sicuramente l'inizio è stato molto difficile da questo punto di vista perché non si capiva dove si stesse andando come consorzio, no? eh, tanto più che ovviamente i, i, chi i consorziati in qualche modo sono poi le persone che versano la quota per realizzare questi lavori, quindi si sentivano ancora più eh, esclusi in qualche modo, non, non comprendendo fino in fondo dove si stesse andando. No? Allora esternamente una cosa che ha, che ha contribuito molto è l'aspetto, prima di tutto l'aspetto idraulico, detta molto, detta più che l'aspetto ambientale inizialmente, per cui nel momento in cui si sono allargati i corsi d'acqua, a prescindere dal fatto che poi avessimo impiantato boschi e ci fossero canneti, ma con la stessa pioggia prima vedevo l'acqua raso, se non addirittura in garage, adesso non la vedo più, forse il consorzio ha fatto un buon lavoro. Dopodiché, arriva anche l'aspetto ambientale: quello, come avete visto alle immagini, ci vuole un po' più di tempo semplicemente perché le piante hanno bisogno di più tempo per, per crescere. Ma è diventato man mano, lo vediamo dalla richiesta di fruizione che c'è, no? prima a nessuno interessava andare a passeggio lungo i nostri canali, e adesso le richieste sono molte e si fa fatica perché a volte sono terreni privati. Questa cosa è successa anche internamente, cioè per un consorzio, anche il personale stesso del consorzio che è stato abituato per anni a fare in un certo modo, chiaramente perde un po' l'orientamento di fronte a un cambiamento così radicale e ci sono delle resistenze indubbie anche all'interno, che anche in questo caso, adesso francamente alcune rimangono, non è che possiamo piacere a tutti con questo approccio, ma altre invece si vede, ed è un piacere vederlo, come gli stessi dipendenti del consorzio che magari si occupano della manutenzione piuttosto che eh, di un certo tipo di progettazione, sono entrati in un ordine di idee diverso e ne sono diventati parte e non più semplici attori. Grazie Paolo.